Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli approfondimenti di informazione fiscale. Quest'oggi con noi Francesco Rodorigo. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio Tommaso e buon pomeriggio a tutti. Eh, il tema di oggi sono i pagamenti, in particolare quelli in arrivo e eh, tra quelli in arrivo quelli in arrivo la prossima settimana. Quali sono? Allora ah, Tommaso, eh, giustamente come dicevi tu, la prossima settimana sono previsti diversi pagamenti, in particolare interessano i percettori del reddito di cittadinanza e i pensionati. Per quanto riguarda la prima categoria, i beneficiari del sussidio economico riceveranno l'accredito sulla propria carta Uh, fornita da poste italiane dal 27 del mese, quindi dal prossimo 27 marzo. Uh, come sappiamo si tratta dell'ultimo anno in cui sarà in vigore il reddito di cittadinanza per effetto delle uh, misure previste dalla legge di bilancio 2023, quindi uh, a partire dal prossimo anno il sussidio sarà abolito e lascerà il posto a dei nuovi strumenti. Dalle ultime anticipazioni eh, si parla di MIA, la misura di inclusione attiva che eh, appunto dovrebbe andare a sostituire il reddito di cittadinanza ma eh, dovrebbe prevedere dei limiti un po' più stringenti. In settimana poi è previsto un altro pagamento, questa volta eh, riguarda i pensionati che riceveranno la mensilità di aprile a partire dal primo del mese, però eh, attenzione questo per quanto riguarda i, i ritiri presso eh, gli sportelli di poste italiane. Mentre eh, per quanto riguarda i ritiri presso le banche ci sarà da aspettare eh, un paio di giorni in più, dal, il ritiro sarà possibile eh, dal 3 di aprile. Oltre a questi pagamenti, per concludere il quadro, eh, quali sono invece le date che riguardano l'assegno unico? Allora... Eh... I beneficiari dell'assegno unico eh, stanno già ricevendo gli importi spettanti in quanto non c'è una data unica eh, per il pagamento come per pensioni e redditi di cittadinanza ma di solito eh, si prende in considerazione la seconda e la terza settimana del mese attenzione però a i beneficiari dell'assegno unico che eh, percepiscono anche il reddito di cittadinanza in quanto riceveranno entrambe le somme sulla carta, quindi la carta del reddito di cittadinanza e la riceveranno a partire dal 27 del mese, quindi riceveranno l'assegno unico eh, un po' più in ritardo rispetto ai altri beneficiari e lo riceveranno appunto insieme alla somma del reddito di cittadinanza. Un ultimo dettaglio per quanto riguarda l'assegno unico, ricordiamo che chi non ha ancora aggiornato al 2023 il proprio valore I6 eh, non potrà continuare a ricevere eh, l'importo spettante, quindi riceverà solamente l'importo minimo finché non eh, procederà appunto con eh, l'aggiornamento. C'è tempo fino a giugno, eh, oltre questa, eh, questo limite non potrà più ricevere eh, gli arretrati spettanti da, da marzo, quindi eh, ricordiamo a chi non avesse ancora aggiornato la propria DSU di eh, appunto riceve il, il segno unico di procedere quanto prima. Grazie Francesco per questo aggiornamento. Noi segnaliamo l'articolo che riguarda una data da segnare d'agenda, quella del 27 di marzo 2023, ovvero lunedì prossimo, data in base alla quale riceveranno il pagamento coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. I dettagli sono. Eh, all'interno dell'articolo per questo approfondimento oggi è tutto, eh, ne seguiranno anche altri sul tema che eh, serviranno un po' ad aggiornare quali sono i pagamenti che a vario titolo i contribuenti possono ricevere e quali sono le date di accredito. Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento arrivederci, arrivederci.